Grazie. grazie, grazie anche da parte mia, e grazie eh, non solo per l'invito ma per, lui, per le cose che diceva Gianfranco adesso, insomma, per aver portato questo tipo di iniziativa in questo posto che ne ha disperatamente bisogno, quindi insomma quindi siamo grati credo, ma se non è una cartazia un buon mercato, ma è davvero è importante che succeda. Eh, io dico eh, poche cose. Eh, anche perché mettersi in fondo, poi c'è sempre il rischio che qualcuno dica tutto quello che avevo in mente, no? Perché mi attacco a quello che diceva Gianfranco: anche per me la questione dell'incertezza è una questione fondamentale qui dentro, eh, fondamentale perché va ben oltre l'applicabilità eh, e il quanto sarà applicata. Ma insomma, dobbiamo. Da, da piccoli sociologi che hanno studiato sui testi di cosi eh, che dicevano che il potere, il potere e il controllo dell'incertezza altrui eh, e qui siamo davvero di fronte a questa cosa qua. Eh, è molto brutto quello che la repressione provoca, eh, è altrettanto brutta la minaccia della repressione nella misura in cui quell'incertezza, quel poter disporre del tuo, eh, della tua vita e delle conseguenze delle tue azioni eh, Forse sì, forse no, forse domani, forse dopodomani è un elemento, è veramente una forma brutale di esercizio del potere e quindi ben oltre, la questione va ben oltre quanto poi questa eh, forma di repressione spropositata, eccetera, come ho detto bene, tutti loro verranno messi in atto. Mm. Metto, aggiungo due cose, tre. Mm. La prima riguarda eh, questa operazione di distinzione e di divisione a mezzo di provvedimenti che sono sempre più piccoli, sono sempre apparentemente più specifici, che individuano popolazioni che sono sempre eh, in qualche modo più particolari. Oggi leggevo, prima di venire qui, eh, L'emendamento di maggioranza che dice: no, lo riformuleremo per essere sicuri che questa cosa non possa essere estesa e eh, che non sia una norma cappella dentro cui si puniscono tutte le forme di associazione e via discorrendo. Questo è, eh, come dire, io non lo trovo per, per niente consolante, eh, trovo che eh, le forme di repressione, tanto più si frammentano e tanto più si indirizzano a popolazioni molto piccole che fanno sì che se io non sono un re, se io non sono. Ed appartenente a quella subcultura in qualche modo possa sganciarmi da quella repressione. Eh, mi sembra una strategia molto efficace, mi sembra una strategia niente affatto caso, casuale. Mm, di fatto per chi come me studia questioni di povertà, di welfare, eccetera questa idea che Marco Ravelli le chiamava le cittadinanze separate che piano piano c'è un insieme di leggi di norme, di potenziali condizioni e ricompense che riguardano sempre pezzetti più piccoli di quella popolazione e quell'operazione lì di divisione eh, ha come primissimo effetto una frammentazione che rende più difficile qualsiasi forma di opposizione mm. paradossalmente mi viene da dire ma <coughs> scusate se lo brutalizzo un po' eh, se fosse stata più ampia sarebbe stata anche più visibile, più riconoscibile, più facilmente impugnabile per chi eh, la vuole contestare. Se diventa il pezzetto con cui me la prendo, con il pezzo re, che sarà vicino al pezzetto con cui me la prendo, con le occupazioni abitative, che sarà vicino al pezzetto con cui me la prendo con la lotta alle grandi opere con i blocchi stradali e via discorrendo, eh, credo che questo tipo di frammentazione sia qualcosa che indebolisce moltissimo le forme di opposizione, che peraltro sta in un quadro di frammentazione delle condizioni di vita, che sappiamo bene legata alla precarietà, eccetera, eccetera che rende le forme di azioni politiche più eh, più difficili da mettere in atto, che rende le identità collettive meno immediate, non che non ci sono più, ma che vanno costruite, vanno costruite più pazientemente, più faticosamente, perché sono lontane nello spazio, nelle culture. Quindi eh, il, il primo punto mi sembra questo: non trovo consolante il fatto che questa cosa venga specificata, eh, anzi, lo trovo indicativo di un modo di agire che funziona e che funziona sempre di più. Eh, anche perché, la seconda cosa è ovviamente questa, tanto più discuto di chi sto reprimendo 50, 49, 60, eccetera, eccetera, e tanto meno discuto della repressione, cioè tanto più incomincio a mettere lì un quadro in cui tutto questo è legittimo e l'oggetto del contendere non è più reprimersi, reprimere non è chi e Quindi ci sono i più buoni, i più cattivi, se puliscono, se non puliscono, se occupano, non occupano, eh, se pagassero la SIAE forse allora andrebbe bene eh, e quindi diventa un po' complicato da quel punto di vista lì. Però l'effetto è che eh, discutere di dettagli fa perdere di vista e io ho la sensazione che nel commento del discorso pubblico eh, stia funzionando proprio così perché stringe lo sguardo su quel pezzo di popolazione siamo sicuri di beccare proprio l'oro e non beccare gli altri mamma mia, eh, vive se stiamo beccando proprio l'oro dobbiamo essere contenti di questo però l'effetto nell'opinione pubblica mi sembra che vada in quella direzione e poi c'è un'altra, anzi due brevissime questioni scusate ci sono 6.000 gradi qua <ride> sto per svenire eh, altre due piccolissime questioni una è, ed è una domanda ma che cosa si vuole contrastare con questa cosa qua? Eh, quanto è casuale? quanto è il momento che richiede che mentre sto facendo una manovra che, avrei, che avevo giurato su tutto quello che mi è più caro che non avrei mai fatto serve a distogliere l'attenzione allora è il momento buono dei re perché ci sono i fatti di cronaca eh, e lì dentro cosa si colpisce? E ho cominciato a segnarmi un po' di cose sono tantissime io non so... Eh, se forse questo, questo specifico tema non è così casuale eh, c'è dentro l'uso degli spazi e quindi la protezione, l'autogestione, l'occupazione e via discorrendo c'è dentro l'aggregazione c'è dentro uno stile di vita non conforme, non decoroso e via discorrendo ci sono dentro i giovani o le giovani che sono oggetto, lo dicevate prima, lo diceva bene Elena, eh, che tra l'altro poi sono sempre meno appetibili dal punto di vista elettorale perché sono disaffezionati e quindi dire andare non costa niente e quindi c'è l'elemento generazionale. E poi c'è quell'elemento politico eh, su cui già tanto abbiamo detto, eh, perché sono su culture, quanto politiche non si sa, eh, da un lato mi viene da dire che c'è una squalificazione della politicità di, quel, di quegli episodi, dall'altro mi viene da dire che c'è una chiara percezione del potenziale politico di quelle forme che sono forme di azione, eh, che sono anche forme di azione, di questo chiacchieravamo forse con lei qualche giorno fa, eh, che sono anche forme di azione in cui si rivendicano modi di esprimersi politicamente che sono diversi e quasi a volte mi viene da pensare eh, che una un pezzo di politica quella lì la democrazia rappresentativa che sta in crisi eccetera che reprime tutto quello che vede eh, non pericoloso per il suo potere per il potere del momento ma davvero per quella forma di agire quindi quell'operazione di squalificazione non lo so, sono tante cose insieme eh, che prima mi facevano dire chissà forse l'hanno fatto anche a caso perché io ci credo molto nella ottusità delle istituzioni ogni tanto che, nel random, che il random e eh, la sociologia ce l'insegna è molto più frequente di quanto pensiamo però tutte queste caratteristiche mi fanno dire che se li mettiamo insieme forse questo oggetto qui non è un oggetto casuale ma che racchiude veramente un sacco di tratti delle cose che non funzionano e eh, che ben si presta a essere allargato finisco con una questione anche questa già messa citava Alessandra prima eh, però credo che come molti di, di noi hanno già fatto prima, tutto questo vada posizionato eh, dentro una strategia più ampia. Quello che, mi viene, scusate, eh, quello che mi viene. Quello che mi viene da dire per le cose che studio e per, eh, e, e per le letture che faccio è che qui. Eh, tenerlo insieme a tutta questa politica di contrasto al reddito di cittadinanza e via discorrendo sia un elemento fondamentale, eh, che il modo in cui la mano destra e la mano sinistra dello Stato viaggiano eh, vada sempre tenuto presente, perché eh, qui abbiamo che, quello scenario di incertezza che si ripropone su tutta la partita dei diritti sociali è che di nuovo non è uno scenario di negazione ma è di nuovo uno scenario di incertezza questi che stanno dicendo chi può lavorare avrà questa misura ma che vuol dire chi può lavorare? chi sta in un posto dove il lavoro c'è? chi ha due braccia e due gambe? Eh, chi non lo so chi ha il genere giusto? chi lo sa potrebbero essere un sacco di cose differenti no? eh, però è quello stesso scenario di incertezza che si ripropone dalle due parti la cosa molto rischiosa di questo meccanismo e eh, anche del merito si è già parlato è che quando la mano destra dello Stato si fa più visibile, l'azione che è ugualmente disciplinante, che è ugualmente controllante, eh, che non è il potere che reprime ma è che è il potere che produce, se vogliamo, che conduce a categorie famose, eh, agisce in modo sempre più invisibile. Perché? Perché la repressione è quella che catalizza lo sguardo su quell'azione di disciplina della popolazione e l'altro pezzo che sia la scuola, che sia il welfare, che sia la sanità, eccetera, eccetera, eh, mette in atto le sue dinamiche che sono dinamiche di controllo, soltanto operate con strumenti diversi, in modo più invisibile. Eh, e quindi credo che questo sforzo di tenerlo insieme, di tenerlo insieme non solo nel quadro di una repressione che ampia, ma nel quadro di una produzione di una società la, differente vada fatto. E che, insomma, per quanto faticoso sia, dobbiamo monitorare, dobbiamo informare e a noi ci tocca monitorare tutto e eh, tutto il modo in cui queste cose eh, interagiscono e direi basta così grazie